Mio padre, tornato dal militare nel 1944, sì, il primo lavoro che ha trovato è stato come cantoniere a Montepecoraro. Ah, Aveva 4 con 4 mio nonno Ciccio 4 km di strada da controllare. Allora non c'era l'asfalto come adesso, erano scherciato no? e dovevano fare dalle pietre romperle Briccio, scusate, dicevano, pietre, pietre, sì. la, la, la bricella dicevano bricella diciamo, eh? le dovevano rompere e lui oltre che dirigeva poi ha fatto venire in questo sì, sì. Sì. ma non era vietata la pubblicità sonora sulla carta eh. sulla tabella d'ingresso ma non è l'unico eh eh immagino allora, allora. va bene riprendiamo sono vivi ma se sono vivi come li, li prendono <ride> dai riprendiamo riprendiamo va. allora dicevamo che dal um, marzo del 45 fino al novembre del 45 mio padre lavorò in questo casello cantoniere che era un po' disagiato per certi poveri scelteale però c'erano ancora due o tre vani molto ancora visibili e una ciminiera che era, sembrava quella di Castel di Fratta ok <ride> dove andavamo a cucinare <ride> e per l'acqua bisognava fare due chilometri si chiamava la zona si chiamava Vadi d'Ardigi Vade d'Ardigi era un'acqua freschissima scintillante era, però io ero ragazzino avevo otto anni da solo dovevo prendermi due e lo allora sì. chiamavano? si era... si sì, sì, anche in dialetto le si di... si si si si si si si si si si si però andavo con paura perché di quei tempi ancora c'erano i lupi in giro e ah, in ah. più mi raccontavano che c'era un animale che lo chiamavano aspide che non è la vittura ma punto. era un, un, un, un, un, un animale piuttosto grosso, pericoloso di cui dicevo che la pelle era molto richiesta perché facevano roba di pelletteria eccezionale però io questo non l'ho mai visto mio padre una volta si accorse che andando lì a pulire per esempio il pesce che passava magari qualcuno a un filo di pesce eh? andava a pulire, dopo un poco spariva no, e sì. farei che se lo mangiassi questo ah, quest sì. Sì. beh sta che io da quando ho finito la scuola che era i primi di, di giugno fino a tutto settembre sono stato lì tre mesi terribili a otto anni stare era la vita lì tra l'altro non è notte, sono rimasto anche da sola perché mio papà è andato, è interrogato un temporale, è dovuto andare a Ferdinandria. Andato a Ferdinandria ci sono 7-12 chiloni. Però non l'ha fatto per la strada, è andato a Corciatoia che eh, era un po' peso, una vista una brutta. Un'avventura. E lui non tornò quella sera, io sono rimasto solo come... E, io ho sbrancato le finestre, le porte e sono andato a dormire. Il fatto è so che quando l'hanno saputo i miei, che erano qui, in pazziano, hanno reservito mio padre, il bambino lo nasce solo, poverino, non è che voleva. Però il giorno tante volte stavo lì da solo, non so i libri, leggevo. Ma era il solo, era l'unico ragazzo. Poi mh, dopo un certo tempo è arrivata mia, mia madre con le bambine, che aveva una bambina di un pochissimi mesi, e altre due che erano una di tre anni e l'altra di, di cinque. Io avevo otto anni. Non so sai che sono rimaste neanche una decina di giorni, mia madre si è fatta male perché è venuta di notte, ha beccato un freddo spaventoso, è venuta una specie di... Eh, di allergia agli occhi, ancora scusa ce ne sono tornati quelle cose. Allora per scendere giù c'era solo un camion che no? era quello che andava a, a carbone e, e a pezzi di legno pure. Una caldaia, eh, tipo, tipo mh, le, le, I... le, le, le vecchie.. Di un eh. Lui infatti aveva un muso che era il muso del, del, <ride> con la cabina che tutto tutti i resti avevano Che andava al massimo a 15-20 all'ora, però caricava e portava il legname cioè. e dicevo e quindi con questo mezzo si, si andava e si tornava. Successivamente, eh, l'anno successivo ebbe l'incarico alla Ferdinandria. Lì c'era un ingegnere piemontese che, sempre che mio padre era molto bravo come, muratore, diciamo, e lo assunse, assieme ad altri due, due, giovani di stilo, che erano dei suoi aiutanti, chiamavano mezza manicola. Mezza manicola. Mezza manicola, mezza manicola che, per dire erano mezzi maestri. Eh? fatto sta' che, in quel periodo, dal 46 al 49, quasi 50, Fece diversi lavori. Ha eh, fatto il bottino dell'acqua perché non c'era la cucina, bisognava andare a. A quanti anni c'erano già lì a a Quante persone? In quel tempo lì minimo c'erano 150-200 famiglie. Ah. Che vivevano, Ma vivevano un po' dove? di agricoltura. Ma in case di, di pietra, adesso non è rimasto più niente. Sì, è sì, tutto diroccato, la vita è rovinata. Prima eh. c'erano veramente delle case ben Ma in fedute. che zona erano più o meno? Cioè vicino nei pressi della residenza lì di caccia? No, no, proprio dove, diciamo, in quel centro che al cuore c'è dovrebbe essere una specie di fontana con... Ah, è sempre lì. Poi c'era l'allevamento delle mucche, le segherie per i legnani che lo sdrezzavano praticamente. Facevano il massimo tavolo, tavoloni e il resto lo spedivano o completamente intero. Successivamente alla... Alla, al bottino dell'acqua e mi ricordo che quando hanno inaugurato l'acqua al posto dell'acqua alla fontanella hanno messo dietro una damigiana di 50 litri ah. di, eh, di, di, di vino uh, una specie di vino dolce diciamo e tutti stellavano lì e si sono piegati poi ah. hanno fatto degli agnelli roll oh, è stata una festa incredibile eh? è stata hanno partecipato tutti è stata una cosa bellissima e successivamente dicevo eh, a mio padre, eh, dovevano mh, fare l'illuminazione a Serra che non avevano i famosi pali adatti volevano farli in modo nuovo e il mio padre mi venne in testa di fare il tipo di, di pali scatti che se la rete eh, eh, eh, diciamo eh, imbrevettati mm. poteva diventare anche ricco perché lui fece un involucro diciamo, esterno in laniera che si poteva aprire e chiudere con degli sportelli al centro mise un tubo di metallo eh, che non potrà altro lungo intorno ai 7-8 metri eh, e faceva l'armatura di il ferro con dei tondini un po ben, diciamo, ben fissati, caldati, eccetera e quello riempiva a tratti a tratti battendo in modo che il, il, il cemento si, si amalgamasse bene sì. e, e dopo 3-4 giorni lo smontava e mi ha fatto una, una cinquantina allora. E, e poi diciamo ancora si possono trovare ancora il San Bruno, nella zona centrale tutto illuminato con quei, per... quelle sì, sì. poi fece anche altri, altri lavori che io non ricordo sono andati alla famosa centrale in, in 11 lì c'erano sempre dei problemi e... che ha risolto quella è stata chiusa e... dopo l'alluvione no? Sì, dopo l'alluvione dal 51 52 Praticamente l'hanno abbandonato. Ma è per una sciocchezza perché in fondo c'era un, un tratto di pochi metri che, che era rotto, non l'hanno riparato. E chi è che la gestiva? Non Ma poi, tra l'altro, andò via in quel periodo lì, andò via questo ingegnere che era proprio quello che teneva quella cosa. Ho saputo poi che la contessa Panca si chiamava, che era la diciamo, proprietaria, fece uno scambio con un altro personaggio del calabrese e quella aveva tenuto in, in Francia e lei dice, detto, lì, ci ha detto, aveva tenuto e quello C'è stato uno scambio delle gambe. Poi aveva un, un direttore che evidentemente non aveva Interesse. idea, hanno abbandonato tutto. Si vedeva in italiano così in certi stagli che e quello creato è stato, è stato il declino anche del, sì, della frazione anche di Ferdinandia sì. diciamo Ma, e praticamente io quando passo adesso la trovo come se fosse bombardata da, infa da la... infatti, <ride> infatti, infatti ed è incredibile perché dicevo lì c'era un sacco di belle costruzioni che niente meno venivano dai tempi di Fazer e, e si chiamano Ferdinandia perché dal nome di Ferdinando II che era re di Napoli e del Sicilia, si sì, sì. parlava anche di un faggio che famoso che era eh, stato diciamo, un rifugio per eh, quando c'è stato Garibaldi nella guerra diciamo, eh, risorgimento in Sicilia e poi in Calabria. In Sicilia, sì. eh, però sono leggendo. So, non posso credere che i <ride> riparti fosse entrato sì, sì per sì. tutto praticamente